Scadenza al 12 gennaio 2023 per i fringe benefit, si passa poi alle pensioni 2023, un anno di quota 41, poi la riforma con le possibili novità della legge di bilancio e ancora dichiarazione dei redditi tardiva e sanzioni. Per poi passare ai lavoratori precoci, ultima chance per la domanda di pensione, chi può presentare la richiesta e come? L'ultima notizia di oggi è in realtà un appuntamento, quello delle ore 15, con il webinar organizzato da Team System e Informazione Fiscale a tema fringe benefit e altre agevolazioni. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal bonus dipendenti fino a 3.000 euro scadenza al 12 gennaio 2023 per i fringe benefit per quanto riguarda il bonus dipendenti fino a 3.000 euro la scadenza da rispettare per l'attribuzione dei fringe benefit è il 12 gennaio 2023 si deve tenere conto del principio di cassa allargato con il decreto aiuti quater si supera la questione della tassazione degli importi superiori a 600 euro e inferiori al nuovo tetto per quanto riguarda il bonus dipendenti fino a 3000 euro per i fringe benefit la scadenza da rispettare è quella del 12 gennaio 2023 poco tempo quindi a disposizione per utilizzare la possibilità offerta Dall'innalzamento del limite previsto dal decreto aiuti quater in attesa del testo definitivo della misura che è stata presentata nella conferenza stampa dell'11 novembre 2022 si dovrà tenere presente il termine in questione la scadenza annuale è determinata sulla base del principio di cassa allargato che opera per la generalità dei lavoratori dipendenti la nuova misura Dopo la conferma del testo in gazzetta ufficiale permetterà quindi la non imponibilità delle somme superiori a 600 euro ma inferiori a 3.000 euro. Risolverà quindi di fatto il problema di interpretazione che c'è stato in alcuni casi che tendeva a prevedere la non imponibilità delle somme fino a 600 euro e poi l'eventuale tassazione per le somme superiori. L'Agenzia delle Entrate invece aveva chiarito che al superamento del tetto massimo sarebbe stata tassata l'intera somma, con l'innalzamento del tetto massimo si risolve quindi il problema di coloro che hanno previsto fringe benefit per oltre 600 euro ma per meno di 3.000 euro. Ovviamente al superamento della nuova somma l'intero importo verrà tassato i dettagli sono all'interno dell'articolo proseguiamo con le pensioni 2023 un anno di quota 41 poi la riforma le possibili novità della legge di bilancio fa il punto francesco rodorigo il governo sta lavorando agli interventi per le pensioni 2023 tra le misure che potrebbero entrare nella prossima legge di bilancio si fa largo la possibilità di quota 41 per un anno ma vincolata ad un limite d'età a dicembre scadono quota 102, ape sociale e opzione donna potrebbero essere rinnovate per un altro anno poi la vera riforma, senza rinnovi si tornerebbe invece alla legge Fornero anche in questo caso i dettagli sulle ipotesi in vista dell'approvazione della legge di bilancio 2023 sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con la dichiarazione dei redditi tardiva e le sanzioni con l'articolo di Giuseppe Guarasci. Quali sono le sanzioni previste in caso di invio in ritardo della dichiarazione dei redditi quando invece la trasmissione si considera omessa? Le risposte alle domande in vista della prossima scadenza del 30 novembre sono all'interno dell'articolo. E ancora, lavoratori precoci: ultima chance per la domanda di pensione. Chi può presentare la richiesta e come? L'articolo è di Vanda Soranna. Per quanto riguarda i lavoratori precoci, fino al 30 novembre, ultima chance per presentare la domanda di pensione per il 2022 con i requisiti di accesso e le modalità di presentazione che sono spiegate all'interno del testo dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda in realtà un appuntamento quello della giornata odierna e delle ore 15 con fringe benefit e altre agevolazioni in busta paga il webinar gratuito organizzato da Team System e Informazione Fiscale si può partecipare registrandosi all'apposito eh, link diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre su risparmio BTP Italia da oggi si può acquistare il titolo anti ecco come funziona ancora, case in affitto, la sfida del 4% da Lambrate a termini dove rende di più il BTP e più 32,1%, il primo numero del giorno, riguarda RCS con i ricavi che salgono a 620 milioni, corriere abbonamenti con più 32,1% e poi 33,9% come verde la finanza gli investimenti ESG a quota 33,9 trilioni di dollari nel 2026. Ancora un approfondimento sul welfare con il bonus 300 euro corsa contro il tempo, due mesi per darlo ai dipendenti e come funziona e il TFR con la liquidazione che sarà anticipata dall'Inps e le novità per gli statali. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Daniele Manca e si intitola Le scelte da fare sull'ambiente e i seminatori di incertezze. È un'analisi che fa il punto sulla conferenza COP27 che si sta svolgendo in Egitto e sui possibili esiti di tale conferenza. Per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it